vi siete mai chiesti come il nutrizionista decida quanto dovete mangiare nella dieta che vi propone? scopriamo insieme lo studio della composizione corporea buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video io sono giuliano parpaglioni biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio una parte di quello che si fa durante la visita con un nutrizionista, lo studio della composizione corporea. È ovvio che ciascuno di noi che si rivolga ad un nutrizionista non si aspetta di ricevere una dieta prestampata uguale a tutte le altre piuttosto qualcosa di personalizzato e per personalizzarlo ci sono vari step prima di tutto eh, si fa un'anamnesi quindi si cerca di conoscere la persona che sia davanti sia dal punto di vista delle abitudini sia dal punto di vista anche eh, delle condizioni di salute. Poi si fanno le misurazioni, quindi peso, altezza, circonferenze, e poi spesso ci si aggiunge anche lo studio della composizione corporea. Sono tutte fasi importanti che permettono di raggiungere la personalizzazione della dieta, ma non tutti i professionisti lavorano allo stesso modo e non tutti seguono gli stessi step. Ad esempio, già utilizzare bilancio e centimetro permettono di avere parecchie informazioni utili per la personalizzazione della dieta, e addirittura esistono equazioni che soltanto con la circonferenza vita, l'altezza e il sesso permettono di stimare la percentuale di grasso corporeo. Ad esempio uno strumento più accurato è il plicometro, che è una specie di pinza che viene usata per misurare lo spessore delle pliche cutanee e da lì quindi stimare la percentuale di grasso corporeo. In questo momento però io non sto usando il plicometro, preferisco usare un altro strumento che si chiama bioimpedenziometro. L'analisi bioimpedenziometrica o bioimpedenziometria è una metodica un po' più dettagliata rispetto a quella che può risultare eh, dal plicometro perché permette di distinguere non solo massa grassa e massa magra, ma di distinguere nella massa magra le parti solide dalle parti liquide quindi distinguere effettivamente quanti liquidi abbiamo nel corpo e quanta massa muscolare c'è nel corpo, oltre ovviamente a dare il risultato anche della massa grassa. Vediamo nel dettaglio che cosa succede quando si fa un'analisi della composizione corporea con la bioimpedenziometria. Questo grafico che vediamo è il risultato di una lettura con l'impedenziometro su un soggetto maschio. In questa fase non è importante sapere quanto pesa perché questo grafico è indipendente dal peso. Il numero 22 indica semplicemente che è il 22esimo esame che fa questa persona, mentre la scritta basale indica che è l'esame con cui verrà confrontato l'esame successivo. Quindi possiamo ignorare questi dati. Ciò che è importante sapere è che in questo grafico vediamo la composizione della massa magra del soggetto, composta da massa cellulare, che in prima approssimazione possiamo dire essere i muscoli, e i liquidi. Dall'alto verso il basso abbiamo i liquidi più si va verso il basso e più ci sono liquidi nel corpo il soggetto in questione risulta essere normoidratato, anche se ha un po meno liquidi rispetto alla media esatta della popolazione da destra a sinistra invece abbiamo la massa cellulare che come ho detto possiamo interpretare approssimativamente come muscolatura questa si legge da destra a sinistra più si va a sinistra e più è presente nell'organismo ovviamente a questo grafico sono affiancate delle stime numeriche, indipendenti dal peso e dall'altezza del soggetto, che dovrebbero dare l'idea relativamente chiara di quella che è la composizione corporea. Ad esempio, vediamo anche qui che questo soggetto è normo idratato e ha una buona massa cellulare, ma vediamo anche che ha un po' di grasso di troppo da eliminare. Vediamo, giusto per chiarire un po' i concetti, un secondo esempio questo soggetto è molto diverso da quello visto precedentemente, sottolineo ancora una volta che in questo grafico non si vede la quantità di grasso ma solo la quantità di liquidi e la quantità di massa cellulare. In questo caso vediamo che il paziente ha una quantità di liquidi estremamente elevata, è una palese ritenzione idrica. Questo può portare a una serie di disturbi che vanno dal gonfiore all'ipertensione e bisogna cercare quindi di riequilibrare la situazione nelle stime è evidente come questo soggetto abbia una quantità di grasso e acqua decisamente maggiore e una quantità di massa cellulare minore necessita quindi di un intervento diverso rispetto a quello visto in precedenza dopo lo studio della composizione corporea il professionista ha un'arma in più per raggiungere una migliore personalizzazione della dieta da proporre al paziente e questo credo che sia il vero vantaggio di questa metodica bene, questo è tutto e voi siete mai stati di una nutrizionista? Ha svolto qualche misurazione particolare per la composizione corporea? Oppure si è limitato a prendere peso e altezza? Raccontatemelo qui sotto, voglio parlarne con voi. Eh, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!